secondo me oggi un centro di documentazione può fare la differenza in due modi uno diventando un po' una bussola costruendo una serie di mappe che permettano a chi affronta certi temi di orientarsi, di avere degli elementi di confronto anche per differenza però più che fornire una mole di informazioni, di dati Dovrebbe costruire delle mappe e dei percorsi, su questo potrebbe ancora fare eh, la differenza. Eh, L'altra cosa che mi sembra utile è quella di provare come centri di documentazione eh, a tenere insieme i quadri generali, cioè ad avere degli orizzonti e dei riferimenti che in qualche modo poi orientino eh, il nostro agire. Quindi, da un lato, avere una mappa delle informazioni, di come trovarle, di come muoversi eh, tra esse. Eh, Dall'altra parte, un orizzonte, un'etica, un'idea di, un di mondo che si vuole costruire che in qualche modo ti permetta di tenere insieme dei quadri generali, cosa oggi molto difficile. Questo, secondo me, potrebbe eh, fare la differenza. rispetto alle parole le mie parole sono complessità, confronto e fatica